volo roma new york a 3 euro finale mondiale tribuna vip a 3 euro cena stellata a 3 euro non abboccare a tutto dall'1 al 4 aprile cinema a 3 euro no non è un pesce d'aprile è l'inizio di un nuovo movimento scoprilo in sala in tutti i cinema aderenti all'iniziativa Cinedays.it